Spesso non ci pensiamo, ma per produrre energia, serve energia. Per esempio, per accendere un fuoco è necessario prima raccogliere la legna e poi generare abbastanza calore perché la legna inizi a bruciare. Infine la legna bruciando ci fornirà calore, l'energia utile che stavamo cercando. Lo stesso vale per l'energia che sta alla base delle società industrializzate. Per ottenere la benzina per le nostre automobili, ad esempio, abbiamo dovuto trivellare, pompare, raffinare, trasportare, eccetera. Ognuna di queste operazioni ha richiesto molta energia. È facile capire che questo gioco funziona fino a che, per raccogliere la legna o estrarre petrolio, si investe meno energia di quella che si ottiene poi utilizzandoli. Il rapporto tra questi due tipi di energia viene chiamato eroi, ovvero ritorno energetico sull'energia investita. Ad esempio, all'inizio dell'era petrolifera, investendo l'energia contenuta in un barile di petrolio, si potevano estrarre circa 100 nuovi barili. Si trattava quindi di un EROEI 100, alto ed estremamente vantaggioso ha significato disporre di tantissima energia a prezzi molto bassi e ha reso possibile lo sviluppo della nostra era industrializzata. Ma come stanno oggi le cose? La situazione sta cambiando e gli studi più recenti ci dicono che l'eroe della nostra energia sta calando, cioè dobbiamo investire tanta energia per ottenerne sempre meno. Questo perché i giacimenti sono sempre più difficili da sfruttare, e le energie rinnovabili hanno per loro natura eroi più bassi di quelli delle fossili. Vediamoli: idroelettrico attorno a 100, carbone attorno a 45-50, petrolio e gas tra 15 e 30, eolico attorno a 18, Nucleare circa 10, fotovoltaico tra 8 e 14, petrolio da sabbie bituminose 4, biocarburanti meno di 2. Avremo quindi a disposizione meno energia e sarà più costosa per combattere il riscaldamento globale dobbiamo inoltre ridurre moltissimo l'uso di quelle risorse che producono inquinamento, che paradossalmente sono quelle che hanno un eroe più alto. Per questo diventa davvero importantissimo per tutti imparare a usare meno energia e a usarla meglio.